Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo nella Clubhouse per fare lo stesso glitch che vi ho portato ieri e questa mattina ma in uh, maniera più, diciamo, da poveracci, no? Con le moto, perché magari c'è qualcuno che non ha il CEO Quindi passiamo subito al glitch Allora, in primis dobbiamo unirci una volta un colpo Domus Day. Subito dopo riapriamo il telefono, ci uniamo una seconda volta a un colpo Domus Day. E, e, dobbiamo aspettare il caricamento numerico 1 di 2 2 3 insomma ste cazzo delle de cose qui dobbiamo aspettare allora eh, nella clubhouse serve un oppressor perché deluxe non ce ne entrano tante faggio quante, ne voglia, quante duplicazioni vogliamo fare e una moto che vogliamo duplicare allora ragazzi io qui ho duplicato la zombie chopper però duplicate la diabolus che è una moto che va da bennis e quindi da molti più soldi io avevo questa e ho duplicato questa quindi nulla aspettiamo che ci arriva il caricamento ragazzi se non vi arriva subito che io ho sentito la mentale, ma a me, non me si unisce a meno non me si unisce regà eh, ogni minuto prendete e rifate la scansione de de dell'attività che cazzo devo fare io che devo venire a casa vostra a fare il glitch e eh, andiamo su come vedete io ho in pratica il caricamento lì mi ero pure sbagliato infatti mi ha detto culo e a sto punto eh, riapro il telefono e finisco il bug, in pratica vado per unirmi e poi cancello come avete visto ho aperto il menu interazione e abbiamo lo stile buggato quindi dopodiché portiamo la moto fuori in questo caso la, la oppressor rientriamo dentro al motorcycle club e a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi? dobbiamo semplicemente entrare nel, Nell'officina del Motorcycle Club L'officina serve per forza Ve lo dico prima Perché comunque dovete fare questo passaggio Se non fate questo passaggio Non, non potete duplicare la moto Quindi non cominciate a dire ah, Ma l'officina serve si, sì, l'officina serve Quindi Ehm una volta che avete fatto questo passaggio, ragazzi, che siete entrati e che avete cambiato, non so, le luci, quello che cazzo sia eh, prendete e tornate dentro al, eh, alla cosa, insomma, no, alla cazzo dei clubhouse porca puttana, oggi mi inceppo nei commenti allora io questo glitch l'avevo provato ieri sotto suggerimento di Dark Glitch YouTube lui lo ha provato, io l'avevo provato e... e non avevamo trovato una soluzione per salvare il veicolo Almeno ieri non ci era, non ci era diciamo, venuta fuori questa soluzione per salvare il veicolo E poi niente, insomma eccolo qui Quindi ringrazio Dark Glitch YouTube del suggerimento della della clubhouse perché è stato lui a suggerirmi che poteva funzionare nella clubhouse come glitch eh, bastava semplicemente trovare il modo giusto e sarebbe funzionato quindi a questo punto usciamo da sto cazzo di di coso perché niente mi ero fermato un attimo perché volevo dire alcune cose quindi eh, a questo punto usciamo dalla dall'officina e avremo il nostro clone, ragazzi. Come vedete, è qui a terra. Abbiamo il clone. Quindi, eh, una volta che abbiamo il clone, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare eh, è portarlo fuori da qui. Allora, ragazzi, ci sono due modi come nell'altro glitch per portarlo fuori. E io, vabbè, io qui sono salito. Stavo cercando di sbaggarla per vedere se mi faceva salire. Ci sono due modi per portarla fuori. Uno è il colpo di Lester. Che io non andrò a usare, ragazzi, anche se, se ce l'ho, allora, dopo che eh, avete la moto a terra, che cosa dovete fare, ragazzi? Ci salite sopra, entrate nell'officina, mettete una modifica qualunque, anche i fari, una marmitta, quello che cazzo vai a voi, e poi riuscite fuori. Ragazzi, una volta che siete riusciti fuori, la moto è già vostra. La dovete semplicemente far spawnare, ragazzi. A questo punto, io qui potrei usare il colpo di lester ma non, non lo uso e, e quindi vado direttamente eh, fuori e me ne vado all'eclipse tower e vi faccio vedere allora in caso non abbiate il colpo di lester come ho spiegato già precedentemente basta che andate all'eclipse tower o a un garage che sia abbastanza lontano dalla clubhouse non che lì stia in culo insomma e, eh, entrate in un colpo, accettate il primo settaggio e poi lo rifiutate ragazzi eh, questo è l'unico modo per sbaggare il veicolo sia dalla Maid bank sia dalla clubhouse eh, non ci sono altri metodi l'unico inconveniente di questo metodo è che vi fottete il glitch nel senso che vi fottete il bug se invece usate l'ester, potete rifare il bug tutte le volte che volete eh, direttamente mh, duplicare la moto o l'auto senza nessun problema senza aver bisogno di dover rifare il primo bug ragazzi qui io quando stavo girando sto glitch stavo strabaggato perché adesso vedete che cazzo succede eh, succede qualcosa di allucinante perché io avvio un colpo che questo dovrebbe essere un colpo di lester ragazzi cioè avvio non è che lo avvio arrivo al primo settaggio e poi esco e guardate che cazzo succede ragazzi io a forza di provare i glitch, glitch mi si è buggata pure l'anima mi spawna su sulla base operativa a paleto bay niente ragazzi a questo punto abbiamo la moto qui vicino a noi e il gioco è fatto ci siamo fottuti il bug però il, il clone è riuscito Detto questo, spero che questo glitch sia utile a quelli che hanno meno, ai più poveri diciamo. Detto questo, un saluto al prossimo video. Ciao a tutti. No